Ciao, sono Marco, sono qui nel mio ufficio insieme al fedele amico a quattro zampe che corre libero e felice e, e durante questa passeggiata voglio parlarti di un argomento che a me sta molto, molto a cuore ed è quello delle relazioni. Voglio toccare un altro aspetto delle relazioni perché ne ho già parlato ampiamente in tanti altri video o meglio in alcuni altri video, neanche ricordo quanti video ho registrato parlando delle relazioni, comunque voglio parlarne ancora perché è un argomento estremamente importante considerando che la nostra vita è fatta di relazioni in quanto essere sociale l'uomo vive di relazioni e la qualità della propria vita è strettamente legata alla qualità delle proprie relazioni. Quello che volevo dirti è che la tua capacità di avere delle buone relazioni è strettamente collegata anche alla tua capacità di ottenere dei risultati positivi. Che cosa voglio dire con questo? Perché mi esprimo in questi termini? Perché una relazione, essendo qualcosa che sì, può anche nascere spontaneamente ma poi si costruisce nel tempo, è comunque un risultato e se è una buona relazione è un risultato positivo. Quindi se sai ottenere una buona relazione sai ottenere dei risultati positivi. Ma questa è una cosa che possiamo metterla anche al contrario. Magari è un periodo che non riesci ad ottenere quello che vuoi, è un periodo che stai tentando e non riesci ad avere dei risultati positivi su qualche cosa che in questo momento stai tentando. Comunque hai delle buone relazioni, anzi magari sono ottime relazioni, bene allora sappi che non ti devi preoccupare, riuscirai comunque perché sei evidentemente comunque una persona che è tendente ad avere risultati positivi risultati attesi quantomeno, perché comunque un risultato c'è sempre e poi i risultati raramente sono negativi, nel senso che anche un risultato negativo potrebbe essere una buona scuola per ottenere poi successivamente tanti altri risultati positivi, quindi la tua capacità di, buone relazioni, di ottenere buone relazioni è strettamente collegata anche alla tua capacità di ottenere dei risultati positivi e viceversa. Detto questo spero di esserti stato utile con questa mia piccola perla di saggezza <ride> spesa qui in questo boschetto fantastico insieme al fedele amico a quattro zampe. A me non resta che salutarti e ricomincio a correre perché mi sono fermato o quantomeno ho rallentato camminando solo per lagare un po' il fiatone per non farti venire l'ansia mentre parlo. Ti saluto con un abbraccio, ciao!